Ciao, eh, sono Giulio, sono uno dei bibliotecari dell'Eco Mobile Library, questa bellissima biblioteca mobile. Eco Mobile Library porta libri in, uh, nei campi profughi della zona dell'Artico e oggi, come tutti i martedì, siamo qua in, davanti a Corinto, al campo di Corinto. Se venite vi faccio vedere dentro, vedete che ci siamo costruiti tutto da noi, tutti gli scappaggi e anche questa bellissima scaffalatura dove teniamo tutte le risorse per imparare inglese tedesco greco e francese all'interno del furgone però ci sono il nostro tesoro cioè i libri abbiamo libri in inglese libri in persiano libri in arabo libri in sorani kurmanji, che sono le due lingue kurde e libri in turco e in molte altre lingue e per continuare a portare libri in giro per Abbiamo davvero bisogno del vostro aiuto, quindi per favore se potete donare. Ciao.